Questa situazione sta stancando i pergolesi e sta diventando davvero stucchevole. Dopo aver visto ieri sera il video di Antonio Baldelli vorrei dire due cose. La prima, questa mattina ho subito telefonato a Tele2000. Il responsabile in studio mi ha detto che avrei dovuto richiamare nel pomeriggio, che non si sapeva nulla di preciso riguardo a questi incontri eh, e che non sapeva neanche dirmi se e quando questa registrazione sarebbe stata mandata in onda perché hanno un, un palinsesto ovviamente molto pieno in questi giorni. Quindi Baldelli sta cercando di spaventarmi con le telecamere, con la televisione, mentre sa benissimo che non è questo quello che mi spaventa. Io sono qui pronta, mercoledì alle 20 va benissimo, facciamolo incontro, facciamolo davanti ai cittadini e alla sala consigliare. Baldelli porti pure Tele2000 o tutte le televisioni del mondo che vuole, ma davanti ai cittadini. Cosa numero due che volevo dire riguardo al video um, è un chiarimento riguardo ai consigli comunali. Nel regolamento del nostro consiglio comunale c'è scritto che i consiglieri possono intervenire su prenotazione o in seguito ad agli interventi di altri consiglieri. Questo è quello che io ed altri miei colleghi abbiamo sempre cercato di fare, mentre Baldelli ci ha sempre impedito di farlo cercando di far solo prenotare gli interventi. Quindi non sono sicuramente io quella che fugge al confronto, ma casomai è qualcun altro.